ترى لنا الرقى جنتك منك الهدى ملء من السماء سبحان من قد علمك سبحان من قد علمك والكون يسكن حينما حبرته كي يسمعك والليل مل من الظلام وجاء يا طلب مش علاك والسحب تذنو بالحنين وانت تذرف أدمعاك وتدلت الايات قندي لن يشعشع مطلعاك النور نورك جملاك والشوق كل الشوق لك يا قريئي هيا اجتناه فاقرا لنر خا جنتك ملء السماء سبحان من قد علماك سبحان من قد علماك رتل لتنقذ انفسا ونظل في انس معاك واروي الفؤاد بايه فالطهر يملا من بعاك وترف حولك رحمه ويحف ما جلسنا الملاك ويحف ما جلسنا الملاك <تصفيق> نورك جملاك والشوق كل الشوق لك يا يطارئي هيا اجتنا فضلنا رطاجا Mille assieme, sebbene non potrà mai essere il caso, e la sua voce non può فربك دعاك ما ربك قد دعك وما طلاك والدعك وتزيدنا روعه يا قاري ما معك يا قاري ما اروع علوم تجملات <تصفيق> والشوق كل الشوقنا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 segnaline di all'arbitro che ah, è finita che c'è un orologio diesel vieni vale, vieni vale, vale. vale. è una partita importantissima siamo quasi le ultime in classifica abbiamo giocato contro la prima in classifica avete detto sai cosa in questa partita dobbiamo ucciderci mangiarli dare tutto ragazzi e sapete già questa partita è importante per non retrocedere e rimanere dove siamo comunque ragazzi abbiamo fatto un'ottima prestazione 90 minuti come al solito ragazzi e devo dire ragazzi eravamo in ramadan ragazzi in ramadan 90 minuti e come potete vedere dalla GPS vest quella che vi ho detto che ho ancora un bel po' di tempo fa abbiamo corso 10 km ragazzi 10 km ragazzi a ramadan questa è una prestazione che faccio di solito fuori dal ramadan e ragazzi io ho deciso che perché mi hanno scritto un paio di voi che questo ramadan non è andato bene non abbiamo giocato bene questo e quant'altro e vi farò un video a riguardo ragazzi per quelli che sono interessati su quello che ho mangiato ieri sera per riuscire a performare nella migliore delle maniere e cosa ho mangiato passo dopo passo, quindi nel prossimo video farò vedere o magari pubblicherò un reel vediamo come va perché ora sono fatto un po' male alla mano, al polso perché mi è arrivata una palonata. comunque ragazzi oggi due assist ragazzi, abbiamo pareggiato 2 a due, abbiamo corso 10 km, abbiamo fatto due assist importantissime ragazzi uno cross agli ultimi 5 minuti l'abbiamo messa in mezzo e l'hanno segnato ragazzi tutto sommato sono davvero contento della mia prestazione però so che dobbiamo sempre dare di più ragazzi abbiamo altre tre partite per finire il, il campionato e veramente ragazzi è solo una questione di abituarsi al Ramadan per me non è una cosa che ho detto sai cosa quando arriverà saprò come arrangiarmi questo e quant'altro no la mia testa, il mio focus sarà su Ramadan e ho detto, sai cosa? Una volta che entro al Ramadan devo essere pronto e assicurarmi di reggere i 90 minuti. e Veramente, ragazzi, è una questione di testa. Perché quando sei lì, a volte, all'inizio anche a me è successo, devi riuscire a fregare il cervello. Perché il cervello, a volte, dà dei segnali che sono sbagliati, ragazzi. Perché, per esempio, inizia a pensare automaticamente, oh, sto digiunando, quindi... Non ho forze. e il cervello ci crede e, e tu mandi un segnale al tuo cervello e automaticamente switcha e va nella posizione in cui è un segnale del tipo di emergenza del tipo siamo in riserva e non riesci a muoverti come dovresti muoverti quindi inizi ad andare piano e tutto questo solo perché ti sei autoconvinto che non hai energie, non hai forze e questo e quant'altro la cosa che devi fare è dire no ho super energie e devi pensare al posto che hai fatto il giorno prima e dire sì sì, è abbastanza, devi autoconvincerti di avere abbastanza energie e il tuo cervello deve essere, deve essere proprio fregato, devi riuscire a manovrare il tuo cervello, se non riesci a controllare il tuo cervello ti controllerà lui, quindi vedi di fare qualcosa che sia un bene per te. E niente ragazzi, se avete qualche dubbio, qualsiasi cosa, scrivetemi ragazzi come fate un sacco di voi E vi risponderò a tutti i problemi che avete, questo e quant'altro Cercherò almeno, perlomeno, di rispondere ai problemi che avete E scrivetemi se volete qualche guida su come giocare durante Ramadan e questo e quant'altro Come migliorare la vostra prestazione e non subire alcun danno E recuperare nel migliore dei modi, soprattutto, perché è la cosa più fondamentale Ricordatevi che quando ci credi tutto è possibile Ci vediamo in the next vlog